Vinciullo sceglie la via, in Sicilia non c'è uve, che scalda i cuori e. Vincenzo Vinciullo, deputato regionale di Alternativa Popolare, ci mette la sua per trasformare in un thriller le candidature alla presidenza della regione siciliana. Da Siracusa, dove risiede, affida ai talpresi il progetto alternativo del suo partito. Noi di Alternativa Popolare, ricorda Vinciullo: non siamo né per l'alleanza col centro-sinistra, né con il centro-destra. Non siamo subalterni a nessuno. Abbiamo un progetto centrista, e la prossima settimana lo presenteremo a entrambi gli schieramenti. Solo dopo si potrà parlare del candidato alla presidenza della regione siciliana. Siamo pronti a discutere su come far partire la macchina amministrativa e solo dopo a individuare l'autista. Vincenzo Vinciullo si lascia andare ad un paragone sportivo, in Sicilia non c'è uno che infiammi gli animi come Villeneuve. Finora tutti gli uomini della provvidenza hanno fallito spiega. I partiti, se vogliono occuparsi dell'interesse della collettività, devono prima dire come risollevare le sorti della Sicilia. Il presidente della commissione bilancio Allars conferma la linea del capogruppo di AP Allars, Nino Dassero, e sottolinea che il gruppo parlamentare di AP spinge per candidare l'europarlamentare Giovanni Lavia. Ital Press. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.